Zombie apocalypse, e ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video che feliccio come state, spero bene, allora questo è un video per parlare un po' con voi e per farmi le solite chiacchieratone, comunque nulla allora ho appena fatto, sono appena riduce da un video uh, non pensate male sono appena riduce da un video che ho fatto dei prodotti determinati beauty eh, e quindi questo è un video che, che riccio adesso dunque um, cosa dirvi di bello mi sa che io mh, vabbè un po' mi sono lavata la faccia no, no, mi ho dimenticato di mettere in questo ma vabbè Mm, mi sa che ormai non me la metto ma me la potrei anche mettere adesso non so se ha senso comunque no non ci voglio mettere la carpa da braccio no? nel senso che mi sa che mi metto se riesco perché voglio truccarmi con voi in diretta con questa faccia così da pesce lesso non mi posso vedere Comunque vediamo un po' se ho sto guardando dove ho messo il mio ah eccolo qua il mio spicchietto, se no faccio, cadere, faccio danni ho già fatto danni, ma vabbè dettagli qui ho il mio specchiettino e mi faccio le mie belle spicci giù c'è tanto per a stoccarle <ride> qui non ho manco una cavolo di lampada, ma se puoi, vabbè non ho una lampada adatta per fare Video, ma non me ne importa, la mazza. Va bene è lo stesso. C'è un caldo tremendo, boia proprio. Vabbè, e io mi devo truccare. Ma non ho capito. Si, sì, lo so, è un divertimento, ma è anche un po' una scocciatura perché in eh, questo caldo non so chi è che ha voglia di truccarsi sinceramente tanto poi vado a struccarmi sia sì, chiaro eh, ragazzi mi, mi strucco perché così non posso stare potevo so, pensare anche l'altro video a fare una sorta di sopraciglio meno come si suol dire in Sicilia, meno scimonito, meno scemo perché così sembro scappata di casa come, aveste, come vi vedrete nell'altro video sicuramente pazienza, vi acchiappate quel video così come esce ok? perché sinceramente non voglio fare troppi stralatti di riregistrare ri ri il video <ride> ciao oddio come sto facendo sto sapersi sono casper caspita <ride> aspettate un secondo che poi vi... si vede questa parte ok state ballando vabbè oil vogliamo chiamarlo elio questo super no vabbè lasciamo perdere come scegli ragazzi vabbè allora nelle gotte sono meno bagnata quindi vado di di cosa, di terra se la trovo la troverò la terra non lo so mi devo preoccupare come di terra fuori sì in effetti sì allora vediamo un po' di tirare fuori anche il correttore e la terra la terra come terra ho tirato fuori aspettate prima vi dico cosa il primo prodotto che ho tirato fuori i correttori infallibile della L'Oreal ovviamente questo qua 327 cashmere che ovviamente so che usa anche Fabiana no che è Fabiana che sto di dire Ivana Ruggero Quartuccio ecco qua non, stavo già dicendo fantomine vabbè tanto spero che taglierò <ride> se riesco a tagliare non è detto no però così non vedete una fava questa roba che vedo di qua può vorre Mi si sta scaricando il telefono, va bene, ok, non perderlo. Mi devo piuttosto sbrigare. <ride> no perché poi sapete io come sono la faccia è troppo lunga No, non so se tagliare o se seppure in... come dire seppure seppure eh, lasciare così non lo so adesso vedrò nel, nell'editing cosa devo fare o meno no, però qua non vedo una mazza anche il cane che baglia ci voleva adesso vabbè va anche il cane che vuole assistere anche il cane che vuole assistere ai ah, miei video ovviamente non so se lo senti in sottofondo però c'è il cane che baglia non credo se riesco a mettere musica che mi sentite il cane boh. comunque questo correttore è molto buono è eccellente mi, mi copre anche troppo si sì, veramente copre copre copre vedete adesso c'è una pacca bianca però poi vado a settarla con della cipria se la trovo perché non dovevi trovarla Melania perché tu non dove trovarla perché <ride> Uh, faccio paura, vero? Ci <ride> prima della rima e faccio come Gattaluna, Kimono Blu o oh, senza um, che vi, um, come si dice che vi offendiate non lo faccio per offendere o per, che ne so, per fare la pagliaccio però mi piace um, scherzare con voi con Gattaluna, non so se lei accetta questo video però ciao Gattaluna, Kimono Blu ciao, voglio scherzare con te la so che non te la prenderai almeno mi auguro che non te la prendi perché non voglio eh, beffeggiarmi di te ci mancherebbe altro con tutto il rispetto che ho per te ma voglio solamente scherzare sia con i tuoi fan ma anche con i miei sempre che lo, lo permettano i tuoi fan non lo so non ho idea ecco qua non sono una makeup artist, ci tengo a precisare e non voglio insegnare a nessuno, mi piace solo truccarmi e basta ok allora, ora ho saltato tutto con la cipria della Rimmel Worm Beige, cos'è questa? 006 sembra che sto dicendo il numero di un sceriffo, non lo so che cosa 007 diciamo, facciamo prima <ride> Ciao. 006 ok, diciamo fletter un comment va bene <ride> ah mamma mia dio buono <ride> ok poi questa è la terra bellissima non ha profumo almeno penso perché non lo sento se non che è un altro tappato ma non lo so comunque stringiamo che è meglio rimel sun shimmer questo qua è della terra bronzer appunto e ci cuccia un pochettino come potete ben vedere ta ta ta ta ta ta ta ta ta, ta, ta. ok ora questa è l'appoggio prima di fare danni perché quanti ti sto non lo so io mm -hmm. perché io non mi vedo strana oh, boh no nel senso non pensiate male mi vedo strana che non eh, boh non riesco a capire perché... Ah, io mi stavo forse quando ero lì, che qualcuno mi sta pensando, vabbè. Perché, boh... sennò che ho sbagliato qualcosa io nel trucco, vabbè, facciamo vedere. Ah, un po' meglio sono, va, adesso. Non ho messo mascara, ma non lo metto perché non ci penso neanche a fare tutto il trucco col mascara, no non ne parlate neanche ragazze, non ne parlate neanche e già tanto si mettono penne blush terra e voilà e basta così questo è della rimel sì, quasi tutto a tema rimel non vi preoccupate rimel eccolo qua ne levo un pochettino perché voglio evitare di diventare un pagliacetto quindi assolutamente no sorrido ovviamente come sappiamo fare tutti nei video senza diventare dei pagliacci ok anzi se va già un pagliaccio ma lasciamo stare che mi dia poi come ultima cosa non so se andare a prendere questa tinta qua che sa proprio di Dracula ovvero di Dracula <ride> Oppure questa di Waycon che non lo so che l'ho vista, ma dove l'ho messa? Ah, no, questo è il tappo del. Allora, aspetta un secondo se la trovo eh. in diretta con voi, ce l'avevo qua dentro, non la trovavo, pensate voi, questa è della Waycon no, 604 Sublimat, quindi si mattifica sulle labbra. E vediamo cosa ne esce fuori senza che mi devo chiudere il video. Si stoppa non è colpa mia, si sto scaricando la batteria ragazze. Vi saluto già da adesso, date like, commento, commento e attivate la campanella se ovviamente vi iscrivete. Ok. Ok, questo è il trucchettino fatto, come dice Gattaluno, Gattaluna, schimono blu, scusami. Mm, non mi dispiace, anche se senza mascara e illuminante, che vabbè tanto non lo vado a mettere se no pesantisco troppo, e sinceramente anche no, grazie. Però non mi dispiace, dai. Sono contenta, sono soddisfatta e potete richiederlo anche voi quando non, non sapete cosa fare del, del vostro canale YouTube. Se volete fare un video come questo, cercando di basarvi su chissà quale argomento, make-up o anche skincare. care, eh, oltre alla skincare, ricordatevi, come dice Kimono Blu, Gattaluna, di, di, di fare quello che vi fa star bene, ovviamente, e non solo se questo trucco vi piace, come dice lei, questo trucchettino vi piace fatemelo sapere qua sotto i commenti e se vi va di replicarlo o nei vostri video o in private poi mandate una foto a me su Instagram poi se lei mi chiede qualcosa la giro a sua volta a lei alla gatta che è blu, alla gatta luna che è blu, io non so, non riesco a parlare oggi, passatemela non ho idea perché non riesco a parlare, eh vabbè ci vogliamo fare ora vi giro qua faccio come caratta luna che vuolo blu non per copiare la lema perché mi sta troppo simpatica fatta luna che uno blu ecco qua questo è il mio trucco tanto non ho fatto il trucco occhio fatto solamente il viso la base viso non ho messo sta crema qui che avete visto questa crema qua ma poco importa tanto la, la pelle si rigenera anche così mm, vabbè sto dicendo una stupidata forse è meglio che la taglio ma vabbè dettagli <ride> e niente ci vediamo al prossimo video al prossimo metterò questa promesso eh ok promesso promesso promesso e niente ragazze che dire eh, mi sarò un po' impappinata cercherò di tagliare le parti dove mi sono impappinata ok se riesco non è detto però vabbè ci provo ciao un bacio e saluto ovviamente gatta luna kimono blu ciao scusate ma devo mettere i miei per vedere dove devo pigiare per chiudere il video ciao un bacio scusate ma non lo faccio apposta però il bacio però devo anche se mi sporco Ciao.